Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano. Il messaggio raggiunge in totale circa 26 milioni di persone. È una copertura mediatica che nessun personaggio politico ha mai ricevuto. L'Italia in quel momento subisce uno shock, una scossa. Questa scossa sarà naturalmente così efficace da far sì che di lì a qualche mese, siamo a gennaio, a marzo si tengono le elezioni, di lì a qualche mese Berlusconi sia il vincitore della competizione elettorale e sia presti a guidare il, eh, il governo. Il Berlusconi non è una meteora, è in realtà una un precursore, perché il primo populista mediatico, il primo videocrate vincente dell'era contemporanea, lui ha costruito questo percorso mediatico mitologico attraverso un lento percorso nel quale il calcio, e di qui il tema della discesa in campo, è la chiave di volta.